e ciao a tutti ragazzi benvenuti finalmente in questo nuovo video unboxing retro oggi si sì. um, un nuovo wave 9 light con mi hanno dato pure la spina a parte vabbè mi sa che buono non ci sta vabbè ora lo apriamo uh, è un nuovo wave 9 light uh, qui scusate se metto la mano però um, devo censurare e Pure dritto lì la scritta, vedete. Qui c'è scritto quanto spazio ha, questo qua, 16 giga, 3 giga di RAM. Metti a fuoco, camera. Ora metto a fuoco. Ecco. Ora ho messo a fuoco, qua c'è scritto delle le solite robe di Huawei. Huawei. Sembra sottovuoto però vabbè. Qui c'è la scatola del, Cioè il telefono in sé Però questo qua lo analizzeremo più tardi Lo mettiamo lì Qui in teoria ci dovrebbe essere la presa Però il venditore mi ha detto che non è riuscito a metterlo In teoria ci dovrebbe essere tutto Tranne le cuffiettine Questo qui Qui c'è il cazzillo Che poi andremo a analizzare Qui dentro ci sono delle cuffie Cioè, in teoria ci dovrebbero essere le cuffie. In teoria, perché qui c'è loggetto delle cuffie, però mi aveva detto che come si... Infatti, qui non ci sono le cuffie, c'è il caricabatterie. Aspettate, dottor il cuore, sì. Eh, aspettate, sì. Sì, il caricabatterie, micro USB. USB, un po' lungo. Non mi so, c'è lo dubbio. Aspetta. Qui E poi c'è la presa, però... Non c'è niente all'interno, quindi direi di rimettere e ricomporre la scatola e di andare ad accendere il telefono. Il telefono sì, l'ho già acceso. Infatti è già configurato, l'ho rimballato io apposta per fare un pochino di suspense, però tutte queste cose qua che vi ho detto, quindi spina staccato proprio ho ricostruito tutto il tutto, perché in quel momento lì avevo il telefono scarico, però lo dovevo per forza aprire e quindi ho mm, detto se lo devo per forza aprire la pellicola, però non l'ho tolta quella sul retro quindi il video smr farò scherzo. farò il momento smr. E... Si è eh, stoppato la registrazione, la REC, e quindi ora lo togliamo. Scusate così su quanto è basso togliamo questo madonna è il pino velite guardate qui dietro cos'è la pellicolina oh, che soddisfazione yes, qui non gliel'avevo ancora tolta la pellicolina però ok è diciamo così bello ovviamente ci ho già messo dentro la mia sim aspettate che vado a prendere il cazzillo per rimuoverla per farvi vedere che slot scusate se non ve la faccio vedere però se no vedete il mio numero di telefono yeah. ok ho preso la sim ho tolto la sim vedete che comunque uscirò la sim questo rogo qui e ok rimettiamo qui la sim e la schedina. cose abbiamo richiuto sì. ok quindi ora abbiamo questo che è il telefono ah, vi attaccherò un secondo prima il cavo però guardate qui c'è il coso di huawei così si collega quindi molto easy direi di chiuderlo di sistemare il qui tutto il cazzillo in realtà il venditore era ancora un mio parente è, come si chiama Andrea si chiama che appunto me l'ha voluto regalare lo ringraziamo grazie Andrea me l'ha regalato e appunto io gli avevo detto cioè in realtà l'ho pagato poco però l'ho pagato comunque quindi ringraziatemi ho uh, detto ora la scatola non la butto poi non visto a servire gli ho detto guarda per farci un video unboxing retro e quindi l'ha regalato perché tanto lui ora ha preso un, il P40 e il P50 quindi niente arriverà la recensione noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao ciao eh, e se non l'avessi detto questo qua è della team quindi se lo accendiamo team e io pure la sim team ciao ciao ciao ciao ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao ciao ciao